ragazzi, bentornati in un nuovo video. Pochi minuti fa sulla mia pagina Facebook ho fatto in diretta questa piccola decorazione pasquale e ho pensato di riproporla come video anche qui su YouTube perché non tutte mi seguono su Facebook. È una decorazione davvero molto semplice eh, che... Um adatto da realizzare in questi giorni in cui siamo chiusi in casa anche con i bimbi perché serve la colla a caldo non serve cucire niente se non avete la colla a caldo potete usare tranquillamente la vinavil, la millechiodi, la U, quella che avete tutte tranne la Prit perché non so io con quella colla ho dei problemi e quindi eh, insomma le colle un po' sostenute che incollano insomma anche la stoffa e eh, l'imbottitura andiamo a vedere che cosa ci occorre innanzitutto ci occorre una sagoma di cartone eh, quindi io ho preso semplicemente del cartone da un pacco e su cui ho disegnato un ovone eh, questo l'ho disegnato a mano libera eh, vedete voi insomma anche se non è precisissimo va bene uguale eh, è circa 13 cm di altezza per sulla base larga eh, all'incirca 9 cm quindi disegnatela sul cartone e andate a ritagliarla come ho fatto io poi vi occorrerà eh, dell'imbottitura piatta due pezzi allora l'imbottitura piatta potete usare questa dalla merceria oppure se non l'avete va benissimo anche il filtro per le cappe perché tanto è tanta la stessa cosa anzi vi costa meno io qua ho usato un solo strato ed è venuto piatto in questo caso lo voglio fare bello pieno, bello cicciotto userò due pezzi di imbottitura che andrò a incollare uno sull'altro poi vi occorrerà un pezzo di stoffa ben stirato va bene, qualsiasi stoffa, cotone, jersey, lino, maglina, quello che avete in casa anche il panno se volete, però col panno vi rimane un pochino più grossolano qui io utilizzerò del pannolenci perché voglio fare delle roselline qua ho fatto un cuore in panno su cui ho applicato questo fiocchetto eh, invece su questo ovetto vorrei fare delle roselline da applicare quindi eh, semplicemente dei, delle striscette come questa di pannolenci io l'ho scelto rosa antico per fare un pochino di contrasto poi vi occorrerà un nastro un pezzo di stoffa come in questo caso questo è un lino che mi ha avanzato da non so dove eh, un recupero eh, quindi ho, ho scelto questo nell'altro cuore ho usato un nastro sul grigio e un pezzo di pizzo vedete voi quello che avete quello che preferite va più che bene eh, se avete dei nastri da riutilizzare dei bottoni, delle perle fate voi infine vi occorrerà un cordino come questo che andrà attaccato dietro per appenderlo Attenzione, io qua non l'ho ricoperto dietro, se dovete regolar, regalarlo, prendete un altro pezzo per coprire poi dietro il nostro cuore, ovviamente. Partiamo e andiamo a sporcare la nostra sagoma di cartone con la colla caldo e andiamo ad incollare bene eh, la nostra imbottitura piatta, quindi eh, semplicemente mettete dell'abbondante colla caldo oppure la mille chiodi, quella che avete e andiamo a incollare schiacciando delicatamente senza scottarvi se usate la colla a caldo l'imbottitura adesso dobbiamo incollare eh, ovviamente l'altro strato di colla eh, quindi una volta che avete appiccicato e schiacciato bene la colla la, per il primo strato di, di imbottitura andiamo a appiccicare l'altro strato anche qui non facciamo altro che mettere uno strato di colla e posizionando eh, il secondo strato di imbottitura sopra, quindi, qui non mi collabora la pistola a caldo, ho dovuto schiacciare letteralmente la colla fuori, <ride> scusate, i ditoni bellissimi in primo piano, bene, andiamo ad attaccare eh, il secondo strato, anche qua schiacciate bene, state attenti a non ostianarvi, eh, se invece usate la mille chiodi, eccetera, non avrete questo problema. Andiamo ora a togliere l'eccesso di imbottitura, seguendo quella che è la sagoma che noi abbiamo disegnato. Quindi circondate, cioè, circunnavigate il vostro uovo e tagliate l'eccesso di imbottitura. Ovviamente anche qua tentate di tenere la forma dell'ovetto, perché altrimenti vi viene un po' spigoloso, ok? adesso prendiamo la stoffa che dovrà essere ben stirata e andiamo ad incollarla sul nostro vetto quindi posizionatela, dopodiché prendete il tutto e lo rigirate e con calma andiamo a fare questo lavoro, come vedete io porto la stoffa tirandola e accompagnandola quindi piano piano armatevi di pazienza, goccino di colla e andate a incollare come vedete io qua ho tentato di seguire la forma dell'uovo tentando di evitare di fare questi spigoletti e arricciature quindi piano piano un pezzettino per volta andate a, a incollare la vostra stoffa se dovesse essere troppa ehm, tagliatela tagliatela un pochino, rifinitela un pochino, però ricordatevi di tenerne abbastanza eh, per poter fare questo lavoro, quindi per poter ricoprire il vostro uovo, non vi preoccupate se il retro non sarà perfetto, perché o lo andate a ricoprire con un altro pezzo di stoffa, oppure eh, se come me non vi interessa lo appendete al muro e comunque non si vede una volta che abbiamo ricoperto tutto il nostro vetto andiamo a decorarlo come abbiamo fatto qui quindi prendiamo la nostra striscia di lino e andiamo a posizionarla nel punto in cui più ci piace a me per esempio piace metterla qua quindi rigiriamo il nostro vetto e andiamo con due punti di colla a uh, incollare la nostra striscia di lino di nastro insomma quello che stiamo uh, utilizzando quindi da un lato io qua piggio con le forbici proprio per non lasciarci le dita, e dall'altro lato. State attenti a come posizionate la striscia eh, di nastro o di lino, eh, per non avere sorprese una volta che rigirate l'ovetto, incollatelo bene e a questo punto se volete potete infilare la corda e poi eh, ricoprirlo una volta rigirato il nostro lavoro andate a sistemare bene la stoffa e ehm, andiamo a fare la decorazione floreale utilizzando il pannolinci come si fanno? sono delle rose molto basiche e semplici prendete la vostra striscia, la ripiegate a metà più o meno Piegate un, il primo angolino obliquo, proprio da creare un angolo ma storto in questa maniera, che andrete a avvolgere su se stesso. Quindi questa parte la terrete con la mano sinistra e la avvolgete su se stessa. Contemporaneamente con la mano destra rigirate su se stesso il lenci man mano che lo avvolgete sembra difficile detto così, però in realtà è più semplice di quello eh, che sembra questo cosa fa? vi aiuta a dare movimento ai fiorellini che state facendo e a dare l'impressione che abbiano dei petali e avvolgete in questa maniera fino a raggiungere la dimensione desiderata se il fiore sarà grande, non fate altro che incollare quindi ve lo faccio rivedere ripiegate su se stesso il lenci all'incirca metà e poi il primo angolino lo piegate in maniera obliqua e andate a rigirarlo ad avvolgerlo su se stesso proprio dovete arrotolarlo su se stesso mentre arrotolate con l'altra mano fate una torsione del pannolenci in questa maniera vedete che proprio io lo rigiro E andiamo a formare così la nostra rosellina. Anche qui, se vi scappa di mano, se il fiore è troppo grande, non vi preoccupate, goccino di colla e si ferma il tutto. Non occorre essere precisi perché appunto è un fiore accennato, stilizzato. Una volta che avete raggiunto la dimensione che eh, più vi aggrada, ritagliate il, tagliate il pannolenci e fermatelo con un goccettino di colla, in questa maniera. L'eccesso di pannolinci perché ci serve una base piatta per incollare. Un goccettino di colla e andiamo ad applicare poi la nostra rosellina al nostro vetto. In questa maniera facciamo altre due roselline. Ecco fatto: abbiamo incollato le nostre tre roselline adesso se volevate mettere delle foglie potevate farlo anche prima io ci ho pensato in ritardo quindi l'aggiusto strada facendo innanzitutto voglio decorare le mie roselline eh, aggiungendo tre perline quindi con un goccettino di colla e le pinzette soprattutto per non scortarci le dita andiamo ad applicare le eh, perline in questa maniera goccino di colla, pinzetta, nel mezzo del nostro fiore, quindi andate ad applicarle proprio nel centro, questo come decorazione. io ho deciso di aggiungere due foglioline, come vi dicevo eh, le vado a, a sistemare adesso in corso d'opera voi fatelo prima di incollare le rose eh, semplicemente io vado a prendere un pezzo di eh, pile, in questo caso che mi è avanzato da un precedente lavoro se non l'avete va benissimo il pannolenci, il feltro, la stoffa, quello che avete e proprio ritagliate, fate due archetti con la forbice sul pile ripiegato a metà andate a ricavare due foglioline molto stilizzate, andate a rifinirle nella misura che più vi preferite, e nella forma che più preferite, dopodiché andiamo a incollarle, quindi io ho deciso di posizionarle qui, in questa maniera, e ripeto, fatelo prima questo lavoro di incollare, però vabbè, si può aggiustare anche in corso d'opera. Quindi cosa vado a fare? prendo una fogliolina, vado a posizionare un goccettino di colla sulla base della foglia, una volta che ho trovato, ehm, che ho adattato le foglie alle mie esigenze ovviamente, sistematele come più vi piace, dicevo senza scottarvi, stando attente, andate a mettere un goccettino di colla sulla base della foglia, in questa maniera, e andate ad appiccicare l'altra sopra, a unirle proprio, un pochino sfalsate, proprio per dare movimento. Adesso con cautela e un paio di pinzette per non scottarvi, andate a mettere un altro goccettino di, di, di colla e a ripiegare su se stesse le due foglioline, vedete, mettete un goccettino di colla qua. chiudete con le pinzette in modo da non scattarvi e una volta che sono incollate e avete appiattito andatele a sistemare nella posizione che preferite se riuscite a fare prima di incollare il tutto è meglio altrimenti come un pochino di pazienza mettete un goccettino di colla alla base delle foglioline e andate proprio a incastrarle ehm, nell'angolo tra lo spazzetto delle due roselline io l'ho messa qua insomma Fate un po' di pressione e entreranno. Voilà! Sistematele, spingete con le pinzette. Le pinzette sono fondamentali per questo tipo di lavori e vanno bene anche quelle per le sopracciglia se non avete quelle da francobollo o insomma da skatebooking. Ed ecco fatto. Adesso non ci rimane altro che sistemare bene la, la stoffa e aggiungere la cordicella dietro. Sistemate i fiori in maniera che stiano bene, insomma, mettete un goccino di colla per fermare il tutto, ripiegate la cordina, io ovviamente qua l'ho persa, non la trovavo più, ripiegate la su se stessa, mettete anche qui un bel goccetto di colla e andate a incollarla sul retro del vostro vetto. Ovviamente se non l'avete fatto prima questo passaggio eh, potete ricoprirlo adesso, io lo lascerò così perché ripeto queste sono per me, a me non interessa ricoprirle tanto stanno appese sul muro, però eh, se dovete regalarle ovviamente per fare una bella figura vi conviene co ricoprire con della stoffa o del pannolenci o un cartoncino anche il vostro ovettino il nostro progetto è finito io spero di essere stata chiara di non essermi ingarbugliata scusate se si sono sentiti rumori vari televisioni, saliscendi di scale campane e quant'altro ma ovviamente stando in quarantena siamo un pochino uno sull'altro e, e niente io spero che, che questo lavoretto vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima pillola di, di Pasqua non so, di, di progetti di creatività vi mando un bacione e a presto, ciao!